È Una domanda politica alla quale rispondo rapidamente. Come diceva il sommo poeta Dante, non ragioniamo di loro ma guarda e passa. Sono polemiche politiche che in questo momento io non raccolgo. Io dico grazie agli amici russi che ci hanno mandato i medici, grazie per averci mandato altri uomini che possono partecipare alla sanificazione sì. e poi qualcuno che vuole speculare, qualche sciacallo c'è sempre.